Come io faccio parte del collettivo in uh, France della campagna di de Mélenchon, per porre un testimonianza su come l'unità della gauche si è fatta. Buongiorno, uh, avendo partecipato al collettivo per la campagna elettorale di Mélenchon, volevo rendere qui testimonianza di come si è arrivata a questo risultato sorprendente con le recenti elezioni: l'unità della sinistra in Francia. Donc on peut dire qu'en France il y a maintenant quatre blocs, il y a la gauche, il y a les macronistes, ça veut dire le, le, le, le, le, le courant néolibéral, il y a l'extrême droite représentée par Le Pen et il y a les abstentionnistes, on a quatre blocs égaux à peu près. Quindi il risultato delle recenti elezioni è la formazione eh, di quattro blocchi. Abbiamo la sinistra, abbiamo i macronisti, quindi tutto il potere neoliberale, abbiamo l'estrema le, destra appunto di Le Pen e poi gli assenzionisti, il blocco degli assenzionisti. Quindi euh, Melanchon aveva euh, avuto 22% di voti e... Allora, questi 22% hanno permesso di fare l'unità della sinistra. Il risultato delle elezioni di Mélenchon, del voto per Mélenchon, delle preferenze per Mélenchon, è del 22%. Questo 22% di voti ha permesso poi di creare l'unità della sinistra. Perché abbiamo tentato, prima delle elezioni, il primo turno di elezione, di fare l'unità della sinistra, ma non ha funzionato durante la campagna prima delle elezioni questo tentativo di creare un assemblemon unità uh, uh, non, non è riuscito uh, leser ils l'estimazione eu c'était était 13% ils n'ont eu che 4% le parti communiste il a eu uh, 2% uh, la, la le ps le parti socialiste il a eu 1,2% Le trotskistes ils ont eu 0,6%. Quindi l'ensemble De cette gauche-là, il est à peu près de 8%. Donc, abbiamo, euh, Mélenchon, euh, 22%, I Verdi, 4%, Partito communiste, 2%, il, et, et, et Trotsky, diciamo, 1,2%. L'ensemble a porté al 30%. Circa. Donc, ceci nous a permis de faire l'unité de la gauche et la technique qui a été utilisée par il courant della France insoumise, c'era sempre di divisere le problemi. Quindi il, la tecnica che ha permesso appunto questo risultato è stata sempre quella di dividere il problema. Vi uh, do un esempio: il gruppo di Verde non è per dall'Europa. Il vuole copiare con l'Europa perché c'è una di banche, il prefere l'Europa dei popoli. Ovvero, quindi è la proposta, il programma di Mélenchon che ha permesso questo risultato. Se i Verdi, per esempio, sono per l'Europa, Mélenchon è sempre stato per uscire dall'Europa, non ha mai cercato, diciamo, un, un compromesso. Quindi, il compromesso che onestamente in Europa, ma onestamente in una désobéissance. A chaque fois qu'il y a des mesures né Quindi restiamo in Europa, ma ogni volta che c'è una misura specifica, precisa, neoliberale noi ci opponiamo, disobbediamo, facciamo della disobbedienza civile. La questione che si pose è come abbiamo ottenuto 22% quando la France insoumise. Ils ne sont que 7 000, ça veut dire le parti de la France Insoumise ne dépasse pas les 7 000 membres. Comment on est arrivé à avoir 7,5 millions de votes 7 de votes La raison, c'est. Rassembler les gens autour d'un programme. Ce programme a été elaboré par 400 spécialistes dans le domaine économique, dans le domaine écologique, dans le domaine de, de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la femme. Quindi gli iscritti al, al partito France Franza Insommissa sono appena 7.000 ma sono riusciti a ottenere questo voto creando una, una prossimità appunto al programma, alle proposte eh, dei, eh, da parte dei giovani con, con specialisti, specialisti nell'ambito dell'ecologia, dell dei diritti delle donne, quindi del femminismo, delle teorie di genere contro la discriminazione, per la giustizia sociale... Quindi è sul programma che si sono basati. E gli specialisti, non sono tornati dal ciel. Vous savez che la France, elle a connu le mouvement des Gilets jaunes e il mouvement de la nuit debout. Uh, tous les soirs, à la Répubblica, il y avait au moins entre 200 et 1000 persone che si riunissero per discutere di tutti i problemi della France. Gli stessi specialisti, appunto, esperti, non sono caduti dal cielo, ma è stato un processo che ha portato a questo e a partire appunto dal movimento del gilet jaune e anche molto prima le notti, la, la, la, le, le, le, no, le, no, le Noi de a Place de la République. Si, si incontravano, creavano luoghi di discussione, dei piccoli forum anche appunto cittadini su questi argomenti, su queste proposte. L'importante è che non solo il programma con delle rivendicazioni sociali, uh, oui, ma uh, anche il fatto che ci delle soluzioni. Questo vuol dire quando si adotta questa misura, qual è il budget sul quale si può compiere? Quindi, con queste discussioni, non solo si ponevano dei punti fissi, delle proposte, delle rivendicazioni, ma anche come arrivare a queste? Che tipo di soluzione anche dal punto di vista finanziario, budgetario? Il risultato di questo, è che tutti i syndicats i professeurs, l'éducation, tutti gli de di santé, euh, tutte le organizzazioni féminines, euh, beaucoup molti dei courants écologisti hanno votato per questo programma. Par exemple, il programma ecologico euh, la France insoumise era molto più elaborato che il le programma l'Europe Ecologie Les Verts, rappresentato da Jadot. Quindi il risultato è stato che appunto su questi punti, su questo programma ci sono stati eh, i sindacati dei, degli insegnanti oppure dei, dei, tutti gli operatori del servizio sanitario anche i verdi i logisti che si sono movimentati, si sono, si sono messi in discussione e l'hanno eh, approvato molto più che per, per il programma dei verdi. Io eh, dire che... Que... La, la gauche nouvelle, elle est différente de tutte le altre gauche parce qu'elle est anti-atlantiste. Ils ont euh, voté sur l'immigration, contre la loi di separatisme qui veut diviser la société française entre islam e français laïc. Et su tutti gli altri, plans, c'est euh, le seul qui est contre la guerre. E contro la militarizzazione dell'Europa. Quindi la Nouvelle Gauche, questa nuova sinistra, è l'unico oh, partito che è contro assolutamente le posizioni uh, militariste, atlantiche, quindi l'alleanza nord-atlantica, e ovviamente contro ogni legge che pregiudichi, pregiudichi l'immigrazione e crei disuguaglianze di sociali all'interno dell della società francese. E, e poi c è, è l'ultima che ha. Una critica molto virulenta contro Israele. Questo non esisteva prima nella gauche. E soprattutto riprende appunto quella critica contro Israele, e contro la sua politica ovviamente di oppressione. E a plusieurs reprises ha preso delle posizioni contro il a pris des le blocus di Gaza e contro le checkpoint e l'apartheid che è esercitata in Cisjordania. Eh è chiaro, quindi contro il blocco di Gaza, le sanzioni economiche. Eh. Ok, quindi non ho il tempo di raccontare tutto, ma sono le direttive generali. Penso che sia molto importante di capire questa esperienza, se mai la gauche in Italia dovrà s'unire. Grazie mille.